Grazie Presidente. Okay, grazie Presidente, questo emendamento è molto importante perché recepisce a livello comunale quello che è il decreto eh, del governo, il 137 del 2020 ha previsto per la proroga delle eh, deroghe, come diciamo prima, eh, del decoro e per la presentazione delle domande per le occupazioni di suolo pubblico eh, emergenziali. Quindi noi con questo eh, lo eh, inseriamo anche in normativa comunale affinché gli uffici ne prendano atto. Grazie.